Ascoltiamo il libro della Genesi, sarà insidiata in Egitto. Siamo al capitolo 12 della Genesi. Bene, è una carestia nella terra e Abramo scese in Egitto per soggiornarmi, perché la Carestia la sotto la terra. Quando sul punto di entrare in Egitto disse alla moglie Sa, vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno, Queste e sua moglie ti mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, bene Abramo,plicemente greggi, armenti e asini, schiavi e schiavi, asinelli e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grande calamità, per il fatto di Sarai moglie di Abramo. Allora il faraone dunqueò Abramo e gli disse, che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato Quindi siamo a questo capitolo 12 della Genesi, si mh, avviene questa carestia, sembra un racconto che poi si ripeterà nel periodo che poi eh, anche la famiglia di Giuseppe va in Egitto e così via. Più volte c'è questo passaggio, è come una storia che si ripete in vari momenti, come non abbiamo mai finito di imparare dalla stessa storia, come siamo tante volte chiamati a ripetere e rimparare di nuovo. Di fatto Sarai era sorella anche di Abramo, non era solo moglie, e lui quindi racconta una parte della verità, racconta un pezzetto. Sì, è vero che è sua sorella, perché hanno lo stesso padre, però non la stessa madre. E, e quindi eh, c'è una situazione nella quale gioca d'astuzia Abramo ha paura eh, di perdere la pelle e quindi cerca di arrangiarsi eh, con la bellezza di Sarai perché eh, possa essere a suo vantaggio quindi sembra che sia anche un po' egoista qua sembra che si copre dietro lo schermo di Sara per fare, per mangiare, per poter vivere bene. Ma di fatto, infatti, Sara piace e viene subito accolta dentro la corte del faraone. Ma poi c'è questo colpire, questo essere colpito, il faraone, dentro questa situazione, quando lui cerca di prendere Sarai, Prende altro che botte, piaghe, e quindi ricorda le piaghe d'Egitto. Quindi ci viene detto che Sara è una donna avvenente, era abbastanza anziana allora. Che cosa significa qui la bellezza di cui si parla? È innanzitutto la bellezza spirituale, è la bellezza interiore. Sara è una figlia di Dio innanzitutto, appartiene al Signore e mostra questa bellezza di essere sua, di essere sua figlia, di essere parte di Lui, di essere benedetta dal Signore e accompagnata dalla sua promessa. È chiaro che questa bellezza non passa poi inosservata e subito il faraone desidera averla con sé. Quindi questa bellezza possiamo chiederci ecco come trasfigura la nostra vita come questa bellezza entra dentro di me noi tante volte ci viene detto che portiamo i segni dei nostri genitori dei nostri familiari delle persone che eh, ci hanno dato la vita dei nostri nonni e, e quindi anche Portiamo la vita di Dio stesso, portiamo i segni meravigliosi del Signore stesso, perché Lui è la fonte della vita, è Lui che accompagna sempre, ma anche Lui che protegge la coppia. Vedremo come in due punti il Signore protegge la coppia. In questo momento, quando eh, Sara rischia, eh, e quindi rischia la coppia stessa, ma anche... Abramo quando va con Agar, poi si crea questa situazione che è un po' eh, ambigua in fin dei conti e vediamo che il Signore protegge Sara, prende la parte di Sara perché protegge la coppia, protegge la vita della coppia.